Sì, ok, iniziamo Vai, sono pronta. In cosa consiste il gioco, Vane? Allora, dobbiamo mettere la, la panna qui e dobbiamo, dobbiamo schiacciare questo pulsante. a che arriva la panna in faccia adesso Ok, e chi perde una penitenza? Sì, sì. penitenza che sceglieremo dopo penitenza. O sceglierete voi Va bene, Daniel, mettila tu la panna, che lei non riesce. duro che. che se sì, panna era panna. duro, e Daniel poi. Abbiamo riso. riso? Mi fa morire. Questo è Ok, mi muovo. Che la sfida ti inizio. E Che ti è arrivata <ride> un po tanta bene dai. Po tanta, dai ok vanessina si è ripulita della panna montata non e abbiamo male. rimesso la panna montata sulla mano e inizia la second, il secondo round via <ride> ah, niente vanessa è diventata una torta nuziale oggi e vinto da Daniel 2 a 0 per Daniel Daniel si sì, un po' sportivo sì, Ok. Sì, non farmi adesso eh, vale. parte la se allora ascolta Vanessina vuoi toglierlo questo? Sì, da Toglilo dai Vane mi raccomando non senza faccina mettiamo ah. la, okay. la panna sulla mano Ingetti tutte le tue forze va bene va bene ok panna montata messa il count La sfida è trovare il fazzoletto. Chi ha nascosto? Il Daniel, ti donano le sopracciglia bianche, amore. Anzi, io mi ero spookerò. Ma niente, dovrei dire che stasera cambieremo finalmente il pigiama che è dal 2012 che indossi. So la panna è stata riposta sulla manina 2 a 1 per me 2 a 1 per Daniel al, al mio 3, anzi, al 3 della mamma 3 non intendevo quel 3 2 <ride> oh, <che ride> oh, no. due due pari 2 pari e l'ultima sfida ultima sfida chi mette la panna è avanzata è anche sì, avanzata mettiamo aggiungiamo un po di panna alla nostra mano ok 3 2 1 Bene Vanessa, ti è piaciuto il gioco? Sì Ecco Facciamo Sei contenta? Due Anastasia vuoi provare? Vuoi provare? Tanto hai già di tutto spalmato in faccia, amore. Vuoi provare anche un po' di panna? Dai! Brava Anastasia coraggiosa, la nostra concorrente Mini Anastasia, due anni. Sfida, torta in faccia col fratello Daniel, 12 anni, 10 anni di differenza. Chi riuscirà per primo a dare una sberla di panna al fratello o alla sorella? Eh sì. Allora, Anastasia, Vanessa aiuta Anastasia ovviamente. Benissimo. Aiuta Anastasia perché non so se. Vale, Anna. Mento, okay. La concorrente ferma, più piccola di tutta ferma, la storia, due ferma. anni, Anastasia tenter, okay. te, Va, vai, mamma. tenta al, di al uccidere Uno, il fratello due, con una cannabis. spostata allora, tu... Anastasia ha deciso Anna. di eh, sfidare nuovamente il fratello puliamo il dittino di Anastasia però Anastasia questa volta non ti dovrai spostare, hai capito? Anna, non ti devi spostare è no, no, è pulita no. prima Fermo. di torta in faccia ha fatto biscotti al cioccolato in faccia vai, <ride> no. vai no. okay. tre. pronti? Uno. Eh, direi di sì. Amore, che emozione hai provato? Ti è piaciuto? Prendere eh. la panna in faccia? Sì. sì? Vuoi, farlo ancora? Vuoi farlo ancora? No? Sì. Andiamo Lo a faccio... fare bagnetto? Sì. Lo a Lo Saluta tutti, amore. Ciao. Non... Lasciate un bel Un bel like e iscrivetevi like, al nostro canale. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno sul nostro Ciao. splendido canale. Ciao! Ciao! Ciao.